Siamoci attenti perché io noto, e questa non è la prima volta, è dappertutto così, che non c'è ancora consapevolezza piena della gravità della situazione. La mafia ha vinto la guerra, l'ha vinta per la vigliaccheria. l'egoismo della gente della gente noi ci troviamo soli maledettamente soli a fare le battaglie quando diciamo anche ad amici vieni dacci una mano quasi combatte per l'avvenire dei giovani io Voglio saper, poter guardare in faccia mentre muoio i miei figli. Per questo si fa. Manca la consapevolezza. Io, la cultura, tutto figuriamo, io nella vita ho fatto lunga militanza pubblica, amministrativa, sindacale, ho fatto di tutto nella vita e sono stato sempre un amante, un assertore dell'importanza della cultura. Però, attenzione, io, questo è anche lo scontro all'interno di tutto il fronte dell'antimafia sociale. Io apprezzo gli amici di sempre, se andate sul sito della Caponetto troverai, troverete lì, attestare di stima perché sono un gruppo operativo pratico che combatte e come ha apprezzano anche altri amici la casa della libertà della cultura che si ha in abbondanza che denunciano denunciano pagando in prima persona io ho una prima che parlo guardate e eh sì, portiamo avanti pure il discorso, le scuole, i corsi della legalità, è importante, tutto. Per l'amor di Dio, nessuno vuole contestarci. Cioè. Però attenzione, eh. qua non c'è più tempo, perché ormai li teniamo dentro casa nostra. Hanno conquistato i gangli vitali dello Stato. Stanno dentro, hanno vinto. Per la vigliaccheria del popolo che dice, quello che io mi metto che mi metto a denunciare, no, per l'amor di Dio. Penso ai cazzi miei scusate, è eh. stato così. E questi ormai hanno occupato tutto, hanno corrotto tutto, hanno preso tutto, ma parliamoci chiaramente. Guardate, noi stamattina avevamo bisogno di fare. Un, sollevare un problema drammatico del comune di Fondi, con tutte le porcherie, il comune di Gaeta, eccetera, dove sta avvenendo mira di Dio, avete seguito Fondi, eccetera. E andavamo cercando, un intera, abbiamo fatto denuncia, abbiamo passato la via, la via si sono mosse per la verità, però purtroppo le leggi, le prescrizioni, questo o quell'altro. Eh, eh, se hanno consentito di arrivare fino a un certo punto dopodiché eh, eh, e questi continuano a pagare senza certificati antimafia, senza casini, senza co, affidamenti diretti, imprese mafiose, camorristiche, che gli hanno con le misure camerambi andavamo cercando una eh, interrogazione parlamentare. Beh, noi, chiaramente non andiamo da Nerugli che forse Italia, tra fratelli Italia e a fratelli d'Italia, non minaccia loro tutta la giustizia fascista, eccetera. E più o meno ci, cerchiamo di orientarci, anche se siamo pieni di amici, in maggioranza noi, se possiamo dirlo apertamente come associazione, votiamo 5 Stelle, ma chi, chi va a votare? Per chi vai a votare uno che combatte contro la mafia? Beh, guardate, noi andavamo cercando un'interrogazione parlamentare, una cosa più stupida di questo mondo, se non trovavamo i parlamentari, scusate, un termine eh, del, del Movimento 5 Stelle, non potevamo presentare un'interrogazione su problemi di mafia. Allora vi dico questo fatto perché ormai in Parlamento diciamo se la verità qua non è che scopriamo se non fossero quelli ma scusami ma chi è? Chi? No, no. Oh, il PD eh, voi lo vedete che sta succedendo qua? No? Eh, Ostia Roma Milano il Mose a, Fire, a, a Venezia da per tutto. È inquinato! A me ti piace dire queste cose. No, le deve dire, però con... ste cose è la realtà. Allora io quando sento di le i corsi della legalità? È tutto bravo, bellissimo. Ragazzi, parliamoci chiaramente, se quando si passa alla lotta, all'indagine, alla denuncia, alla denuncia, le ghiacciole stanno a sé. Ai magistrati, lo diceva pure il Borsellino, è ingiusto, è illusorio pensare di poter accollare tutto il peso della lotta alle mafie sulle sole spalle dei magistrati. Non ce la fanno! Allora al magistrato non ti puoi andare col trattato di sociologia, devi andare con punti investigativi, nomi e cognomi. Poi ti garantisci per non subire ritorsioni che poi le cose arrivano nei fascicoli, eh? oh. Studi, ecco l'importanza delle associazioni antimafia serie. Studi la forma per non esporti tu lo fai tramite l'associazione antimafia ma se non la si finisce corsi della legabilità di è diventato un business che ci offende anche a noi che rifiutiamo qualunque contributo anche di un euro dai comuni, dalla regione e dalla cosa, perché nel momento in cui tu pigli un euro dalla regione o dall'ordine dal ministero, i progetti, i corsi della legalità, eccetera. Cioè, hai perso la tua autonomia. Perché non puoi andare a denunciare il sindaco mafioso se quello ti ha dato i soldi all'associazione. Allora, niente soldi. Noi allora, ci cioè, mettiamo i nostri nostra. Le denunce. Le dovete imparare a fare le denunce. Tramite l'associazione. Sto cartello che è il cartello della ditta che sta a costruire, costruttore, progettista, misura camerale, di, di andare all'origine, all andare dal magistrato, stanno attento pure da chi va. Eh, perché poi pure là la Dina hanno ha un magistrato uh, la... no, no, fallimenti no. Eh. e noi a Pignatone abbiamo portato a fare no. così sui fallimenti delle aziende agricole nell'agrocontino che toccano pure come dice l'agrocontino, da fondi, fino qua faltoni così allora sì, le scuole importanti, per l'amor di Dio, la cultura, tutto quello che vuoi. Cominciamo a fare un po' di denunce per capire, eh? non c'è più tempo, eh. Però, mi scusi, la... sì. Sì. Sì.